Ciao a tutti gli iscritti al canale di Stefano Maggi. Ciao a tutti i fan della pagina dell'Orto Dio. Sapete dove ci troviamo? Ci troviamo alle cascate delle marmore, vicino Terni. E stranamente Lenel ha messo una colonnina per le macchine elettriche pure qua. Quindi io coi cuccioli... Giglietta Nico, giglietta Nico ce ne siamo venuti a fare la nostra prima tappa del viaggio intorno al mondo con la macchina elettrica no in realtà un cliente mi ha chiesto se per cortesemente potevo arrivare a Terni a portargli i, pro i prodotti che vendo, i cibi che vendo e ora allora sono arrivato fino a Terni e adesso ci ho messo l'80% delle batterie a venire perché era tutta salita quindi come era rimasto il 20% facciamone serve almeno un altro 60% per essere sicuro quindi devo stare 2-3 ore qua che non è male perché voglio dire le cascate delle marmore eh. andiamo a vedere un po' com'è il posto oramai la macchinetta è diventata la mia seconda casa c'è il computer, c'è internet tutto regola, catene, tutto quello che serve ah qua c'è un laghetto da pesca sportiva eh. Mamma mia che freddo Mamma mia che bei posti Vabbè ragazzi io mi vado a fare un giretto per funghi, per asparagi faccio fare il bagno ai cani nelle cascate Ciao a tutti gli iscritti alla pagina canale di Stefano Maggi ciao a tutti gli iscritti ai fan anzi della pagina dell'orto zio dovinate un po' dove ci troviamo i miei cuccioli li conoscete? ci troviamo qui Non so se le avete riconosciute, queste sono le cascate delle marmore vicino Terni Un cliente mi ha chiesto se gli potevo portare i cibi un po' più verso casa sua Perché sennò faceva troppa strada Quindi me ne sono dovuto venire a Terni oggi Però ho visto che vicinissima alle cascate c'era una colonnina per ricaricare la macchina elettrica Allora mentre mo la macchinuccia deve stare due o tre ore a ricaricare i cani ci siamo venuti a fare un giro qua le cascate Vieni Nico, vieni e poi le cascate sarebbero a pagamento, no? si pagherebbe 10 euro ma se voi invece andate verso il laghetto da pesca poi invece che a sinistra girate a destra ci arrivate lo stesso senza pagare. Alle cascate che tra l'altro si paga il biglietto, lì vorrebbero 10 euro ma se voi entrate qua, in questo canaletto qua dove dice pesca sportiva via Molino di Cocchi poi lì girate subito a destra andate in fondo, ci arrivate lo stesso alle cascate senza pagare. Siamo sì, di qui al pavone d'oro questo bel ristorantino che io non sapevo se faceva piatti vegani ma non solo mi hanno detto che mi preparano qualcosa di vegano ma addirittura mi hanno fatto entrare i cani i cuccioletti quindi se anche voi volete fare un giro con la macchina elettrica e con i cani qui abbiamo le cascate delle marmore un posto bellissimo le colonnine per ricarica la macchina elettrica e anche un buon ristorante dove ti fanno entrare i cani il pavone d'oro che vuoi di più mamma mia quanto è difficile la vita di una contadina faticosa ma è una gioia ciao belli questa fantastica pasta pasta fresca i funghi porcini non l'ho cucinata io ma stiamo in un ristorante il pavone d'oro per la precisione vicino alle cascate delle marmore dice ma perché tu vai al ristorante Stefano sì ai ristoranti dove mi cucinano vegano e dove mi fanno entrare i cani considerando che io alle cascate ci sono andato gratis perché ho fatto il giretto dietro non ho pagato il biglietto considerando anche che per venire qua per tornare a casa sto spendendo 5 euro di carburante, dato che stavo anche al lavoro, beh dai sì, me lo posso permettere di andare al ristorante. Quindi pure voi se passate qui ci sono le coronine elettriche, c'è un ristorante che vi fa entrare i cani, un pavone beh, il pavone d'oro, c'è ristorante grosso. Eh? E continuo pure di là. Quindi vegan friendly, quindi recensione positiva. E niente, adesso vi saluto perché c'è una pratica da sbriga Ciao belli